con bandi per oltre 1.600 funzionari. Si passa poi al bonus prima casa e separazione con i chiarimenti sul credito d'imposta per il secondo acquisto e poi i premi INA il 2022. Dal 2 novembre nuovo aumento del tasso di interesse per rate e sanzioni civili. Si passa dunque alla checklist per il regime forfettario, cosa controllare per verificare i requisiti. E l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale, che riguarda il modello 770-2022 in scadenza con le istruzioni e con un focus sulle novità. Infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dalle assunzioni dell'Agenzia delle Entrate 2023, bandi per oltre 1.600 funzionari, in particolare 1.644 funzionari, tributari e 60 assistenti informatici. Il bando entro il primo semestre del prossimo anno, entro invece il 31 dicembre prossimo la selezione di altri 2.500 funzionari tributari esperti in materia fiscale. Per quanto riguarda le assunzioni dell'Agenzia delle Entrate 2023, il programma per il prossimo anno prevede concorsi per 1.644 funzionari e 60 assistenti informatici nei primi sei mesi dell'anno. Nel programma dei bandi per gli anni 2022-2023 vengono inoltre specificati i profili cercati dall'amministrazione finanziaria, dai funzionari tributari e gli esperti di fiscalità internazionale, passando per le assunzioni nell'ambito della protezione dei dati personali e del controllo di gestione. Sono inoltre 2.500 i funzionari che saranno richiesti per la fine del 2022 con i bandi che verranno pubblicati entro fine anno. Passiamo al bonus prima casa e separazione chiarimenti sul credito d'imposta per il secondo acquisto. L'articolo di Rosi D'Elia sul bonus prima casa e accordi di separazione acquisire la quota del coniuge relativa all'abitazione acquistata in principio beneficiando dell'esenzione prevista non preclude l'accesso al credito d'imposta previsto per l'acquisto di un secondo immobile. Sono i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate che arrivano con la risposta all'interpello numero 531 del 28 ottobre 2022 per quanto riguarda il bonus prima casa e con gli accordi di separazione il marito che ottiene le quote detenute dalla moglie beneficiando dell'esenzione dall'imposta di registro prevista per gli atti che riguardano lo scioglimento del matrimonio ha diritto a usufruire del credito d'imposta previsto per l'acquisto di un secondo immobile lo chiarisce all'agenzia delle entrate nella risposta all'interpello numero 531 del 28 ottobre 2022 l'acquisizione delle quote non rappresenta il secondo acquisto. Lo spunto per fare luce sulle regole arriva come di consueto dall'analisi di un caso pratico. I dettagli ovviamente sono all'interno dell'articolo e dall'apposito box è scaricabile il documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate proseguiamo ancora con i premi INAIL 2022 dal 2 novembre nuovo aumento del tasso di interesse per rate e sanzioni civili fa il punto Francesco Rodorigo linea il tramite la circolare numero 41 del 28 ottobre 2022 comunica le nuove modifiche di tassi di interesse per il pagamento a rate dei premi assicurativi e delle relative sanzioni civili a partire dal 2 novembre si dovrà applicare il tasso dell'8% per la ratizzazione dei premi INAIL e quello del 7,5% per le sanzioni. L'aumento deriva dalla nuova decisione di politica monetaria della BCE. Proseguiamo ancora con la checklist del regime forfettario, cosa controllare per verificare i requisiti, l'articolo è di Domenico Catalano checklist regime forfettario, cosa bisogna controllare per verificare i requisiti di ammissibilità, ci sono diversi aspetti e limiti da rispettare per accedere al regime relativi a ricavi e spese e redditi, inoltre bisogna evitare le condizioni che determinano la perdita delle agevolazioni, anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo Proseguiamo con l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda una scadenza, quella odierna, del modello 770-2022 con le istruzioni e con un focus sulle novità. L'articolo è di Rosi Delia Sul modello 770-2022 scadenza oggi il 31 ottobre 2022 per l'invio dei dati. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate da seguire per l'adempimento con un focus sulle novità di quest'anno sono all'interno dell'articolo. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre con gas e luce come risparmiare fino a 3.500 euro all'anno con la guida alla bolletta giusta e poi le riforme del nuovo governo, reddito di cittadinanza la stretta Sarà solo per chi non può lavorare 660.000 a rischio per quanto riguarda invece i numeri del giorno super bonus come cambierà scenderà all'80% ma con meno obblighi con le ipotesi e 15% riguarda il telepass cashback del 15% per chi compra lo ski pass con la per quanto riguarda i finanziamenti mutui variabile ancora meno caro del fisso ma dal 2015 rincari fino a 300 euro al mese e poi le opinioni e dalla sezione opinioni l'articolo che vi segnaliamo che si intitola lo sviluppo da inseguire in un paese che non fa figli e rischia di perdere il PIL è un articolo di eh, Daniele Manca che eh, appunto analizza la situazione italiana a partire dai dati Istat che sono stati forniti dal presidente Giancarlo Blangiardo all'interno dell'articolo ci sono delle riflessioni che riguardano sia l'immigrazione sia il.